capitolo 14 la prima cosa che dobbiamo dire è che un masso erratico, tutti gli esegeti da sempre si sono posti la domanda come mai questo capitolo è stato inserito qua, come mai questo capitolo così arcaico che all'interno della redazione, soprattutto della redazione finale, trova tracce di terminologie eh, arcaiche che oltretutto non vengono da nessuna delle grandi tradizioni javista vista. Eloista, sacerdotale deuteronomista come mai si trovi qui e per quale motivo e ovviamente tutti hanno dato prendete qualunque tipo di commentario chiunque ha dato interpretazioni tutte quante plausibili storiche e teologiche diverse e tutte quanti finisco con un punto interrogativo questo rimane anche a noi perché se prendiamo un testo che ha ovviamente questo tipo di problematicità di approccio, eh, non possiamo avere una risposta definitiva. E questo è il primo problema, un masso erratico. Secondo problema, il contenuto di questo masso erratico, perché se voi collegate il capitolo 13 col capitolo 15, con la proclamazione del tetagramma e continua con le, rivela le rivelazioni ad Abramo, capite che veramente eh, non ha collegamenti con nessun tipo. E poi il contenuto. Il contenuto perché noi abbiamo la prima parte di una guerra, viene narrata una guerra, Oggi noi potremmo dire è uno scontro tra, tra, bande, tra bande, in realtà era, è stata una, una guerra vera e propria, e ha come protagonista Abramo, quindi tutta l'importanza della, della sua stirpe, i famosi 318 servitori, questo numero simbolico che poi rimarrà nella storia della Chiesa anche fino al concilio di Nicea, che viene così definito il concilio dei 318 servitori. Eh, episcopi successori degli apostoli quindi anche se volete questioni legate alla Gematria molto suggestive poi la seconda parte quella che vedremo a Dio piacendo la prossima volta legata a Melchizedek quella frase molto ambigua che il Nuovo Testamento ovviamente nella, nella eh, versione greca della 70 interpreta e legge in un certo modo che nella prima lettura quella greca quella che viene dal del mondo greco, è Abramo che offre la decima a Melchisedec, il re di, di Salem, e sacerdote coen di Salem, ma lo vedremo nella seconda parte, dove piacendo, e quindi nelle sue reni anche Levi, che sarà poi un nipote, no? offre la decima a un sacerdozio senza genealogia che è quello di Melchisedec, ma si può anche leggere nel testo nel testo masoretico al contrario, cioè che è proprio Melchizedek che offre la decima ad Abramo e quindi alla sua successione. Ma lasciamo perdere questi dettagli esegetici della seconda parte. La prima parte è molto inquietante per il semplice motivo che noi abbiamo <coughs> Abramo alleato con le cinque città, perché cinque saranno le città messe nel focus no? di di Dio nel capitolo 19 con la distruzione di Sodoma, Gomorra, Zebui, Adma che qui li troviamo, ma si salverà Zoar. ebbene queste cinque città sono alleate con Abramo molto importanti sono i nomi dal capitolo 14 in poi, quindi Kedorla Homer eh, eh, diciamo dal Rashi in poi hanno usato molto il Targum, ricordiamoci che il Targum è la parafrasi aramaica di questi testi quando ci sono dei testi poco stabili o molto stabili, poco stabili aiutano gli ebrei a capire e interpretare bene che cosa rimane nel vago del testo biblico. Molti autori pensano che questo sia eh, il nome di un re che fa riferimento a Karlaher, a Karla Hammer, che era mm, il nome di una divinità al femminile di queste di queste zone De, di queste pianure pianure che anche lì ci sono giochi di parole perché adesso andiamo a vedere fanno riferimento sì certamente alle campagne alle pianure però anche ai Shaddaim voi sapete benissimo cosa sono nel corso di demonologia di angiologia questi Shaddaim e fu nei giorni di Amrafelle colui che guarisce il popolo Melech di Sennar, e senar sapete benissimo che cos'era la famosa pianura che nel capitolo 11 no, ricordava la torre di Babele, Arioch, Melech di Eliasar, poi La Lahomer, re di Elam, Tidial, re di Goim, Goim ovviamente sono i pagani, fecero guerra contro Bera, re di Sdom, e Birsha, re di Hamorà. Ora Sodoma e Gomorra vengono nominati con il loro re subito immediatamente anche qui c'è un gioco di parole sempre nella parafrasi eh, nel tergume la parafrasi aramaica di questo testo Sono due nomi che vengono definiti stiracchiano un po' il significato diciamo esegetico del nome come nome di persone perse persone che fanno riferimento al male assoluto ma questo perché si è fatto questo ragionamento? si è fatto questo ragionamento perché sappiamo poi come è andato a finire per Sodoma e Gomorra ma qui queste cinque città, Sodoma, Goborra, Zeboim, Adma e Zoar, sono alleati di Abramo, poi Abramo non voleva niente avere a che fare con loro, erano alleati di Abramo perché Lot, a volte chiamato eh, nipote, ma più che altro d'ora in poi viene chiamato fratello di Abramo, e notate, non figlio, è fratello, viene proprio detto definito fratello, e ci sta, perché era figlio del fratello morto, questo già lo sappiamo e su questo non c'è alcun dubbio, però qui è chiamato fratello, quindi significa che c'è un legame ancora più profondo, quasi spirituale, attenzione, quasi spirituale, e normalmente questo non viene mai ricordato. Questi re sono alleati di Abramo, Abramo non voleva niente a che fare con loro, però si servirà di questa alleanza per andare a liberare il nipote. Che era stato fatto prigioniero dai, dai da arioc da chedol eh, homer eh, da Tideal, eccetera poi c'è anche l'altro nome importante zoar questa città che poi darà il nome alla, al grande libro dell'umiliazione dell mistica l'unica città che si salverà dalla pentapoli distrutta da, da dio quindi alla luce, ecco l'altro elemento prezioso, alla luce di ciò che è avvenuto nel, nel futuro, ovviamente questo testo è stato scritto dopo, le varie città e i vari re e le, e le varie popolazioni vengono timbrate con un segno malefico. Pensate al grande anacronismo di Amalek. Amalek viene citato qui come, eh, siamo al versetto 7, e venne e ritornarono a Mishpat En, cioè a Kadesh, anche qui dobbiamo vedere un attimo, colpirono tutta la, eh, la campagna, Et Kolesh De am, uh, Amalek, Vegam Et Hamorah, no, eccetera, eccetera. Quindi viene citata Amalek, Amalek ovviamente non era nato, Amalek nacque, era, diciamo, ha ostacolato gli ebrei all'entrata in Erez Kenan, alla fine del quarantesimo anno, prima dell'entrata in carne, quando era ancora vivo Mosè, gli ultimi mesi praticamente di vita di Mosè, e qua addirittura viene anticipato, ed è proprio Amalek, dice caso di omonimia, sì e no, gli autori sono, sono poco concordi in questo, probabilmente questa è una campagna militare che si fa, fa riferimento allora, e viene inserita qua, come per dire, <ride> visto che Amalek già ai tempi di Abramo ci si metteva diciamo di traverso, ecco e qui, voi potete immaginare amalek viene definito successore di esav da tutti i grandi commentari eh, commentatori ebrei del medioevo e insomma un po queste sono le leggende no? che nel popolo ebraico cercano di dare spiegazione di ciò che è avvenuto in modo particolare nel focus dell'esodo e quindi vi eh, Vaiei, Bime, Hamral, Melech, Senar, e Funi, giorni di Amra, qui è inutile che faccia la lettura in ebraico, tanto sono solo nomi, eh, Re di Senar, Arioc, Re di Elazar, Kadol, Homer, di Elam, e Melech, Re di Goim, Fecero Mirchamma, Assumirchamma, et Berà, contro, o su, diciamo, contro Berà, Re di Sdom, e Birsha, Re di Hamra, Sinav, Re di Adma, Semeber, re di Zeboim, e di Bela, re di Zoar. Ecco, Bela forse è l'unico nome che viene risparmiato da questi marchi infiammate post-eventum, è re di Zoar. Con la l, tutti questi, eh, si unirono nella valle di Siddim, eh, che potremmo anche leggere Shadaim, e eh, va bene, cioè, il, che però in effetti è, è si dimme, cioè il mare del sale, il mar morto, Yam Amelach. Ora, su come i commentatori vedono la nascita di questo mar, mar morto, eh, di acque che passano attraverso delle, delle le pietre, poi vengono, si raccoglie in questo bacino naturale, o in altri modi lasciamo stare perché non è oggetto della nostra disamina, però sicuramente questa è la prima citazione del... Del quarto mare, no? il mare Chinerete a nord: questo è il mare salato il sud, eh, questo c'è Iam Suf, il mare dei Giunchi, e il mare occidentale che sarebbe il nostro Mediterraneo. Per 12 anni servirono questo Kadolva Homer e Veselosh e Zrescianna. Dice Maradu, ma al tredicesimo anno si ribellarono. Probabilmente pagavano. Eh, il pizzo noi potremmo dire oggi e quindi cosa succede? Succede che nell'anno 14 immediatamente arrivarono Kador la Homer, di nuovo questo gioco di parole, di questo nome di questa divinità pagana femminile, e i re erano colui, sconfissero i Refaim, di nuovo questo Refaim, chi sono? Il popolo dei guaritori. Eh, come abbiamo visto prima, no? am cioè il guaritore del popolo, qua che vengono definiti i refaime. Ricordatevi sempre che il nesso tra il guaritore e la magia, un certo tipo di magia, erano viste all'epoca con grande sospetto dal testo, dai redattori del testo, in Ashtaroth, Karnaim, e da Zizum, eh, in Am, e da Emim, in eh, Piriatim save, poi vengono, poi vengono chiamati e nominati gli urriti nelle loro montagne a Seir fino a El Paran. E questo è il Paran, poi lo troveremo ancora anche nelle, nella toponomastica Esiada del, del, del, dell'Esodo, che eh, era presso il deserto. Tornarono, vennero in, ecco qui è molto importante, perché questo è un luogo molto, molto, molto legato alla tradizione biblica dei figli di Dio, noi potremmo dire, in Enemishpat, il luogo dove si facevano i giudizi, cioè in Kadesh, e voi sapete che a Kadesh Barnea, eccetera, viene localizzata poi eh, la capitale, no? di, scusate questo termine, eh, di Abramo e di tutta la, la discendenza di Abramo, Kadesh, Kadesh Barnea, no? Kiriat Arba, vi ricordate? Ecco. E, e colpirono tutta eh, tutta la campagna di Amalek, Veggamach Amore, o Amori in questo caso, e anche gli Amorrei, gli abitanti di Tamman Azazon. Quindi, che vengano chiamati i Cananei di fatto gli Amorrei e gli Amalekiti, qui, che compariranno solo e esclusivamente ai tempi di Mosè e di Yeshua per la conquista di Canaan fa capire, eh, diciamo ha dato il sospetto, comunque fa capire ai, ai commentatori di questo testo che qui siamo di fronte a una sovra sovrapposizione di tante, di tante problematiche avvenute nel passato che vengono richiamate appositamente qua per dire ah ecco perché abbiamo avuto questa interazione, abbiamo avuto questa interazione con... Ehm, negative con questi popoli, perché già in Genesi, dai tempi di Abramo, ci creavano problemi. E Melech, Sdom, Melek Zdom, Melek Hamorah, Melek, melek Zeboim e Bera, il Melech di Bera, cioè di Zoara, e uscirono, per, ovviamente per andare a combattere, e si disposero contro, per, nella, nella, nella guerra, nella valle di Sidim, versetto 9, diciamo contro... Cador la Homer, re di Elam, e di Tiala, re di Goim, di nuovo Amraphel, di Sennara, Arioc e Leazar. Notare che qui l'ordine dei re è cambiato, quindi a capo di questa banda c'è sempre il solito Cador la Homer. A volte lo leggo in un modo, a volte in un altro, non perché eh, ci siano dei problemi di lettura, ma perché ci sono varie possibilità di leggere questo nome perché il nome di fatto è volutamente ambiguo, volutamente ambiguo. Versetto 10. Nella valle di Sidim, ecco. Be'erot, Be'erot, Nei pozzi, nei pozzi di Kemar del Bitume e scapparono i re di Sodoma e di, Mor di, di, di, di Gomorra. Va il Flu e caddero, Shamma là. Via Nisarim era Gasu. E rimanenti nella montagna fuggirono. Ecco. Quindi viene definita in maniera plastica la caduta. Pensate dove? Nei pozzi nei pozzi di bitume immaginatevi la scena, i pozzi i di Betune, questa caduta, questa, questa caduta quasi di prostrazione nei pozzi di Betune, in questi pozzi neri, poi nel Targum, nel Targum attraverso un gioco di parole strano, questi re si salvano, questi re si salvano, qui rimane incerta la loro fine, qui rimane incerta, però, visto che comunque eh, si ripresenteranno più avanti, eh, il fatto che caddero e rimasero così mischiati in mezzo a questo lago di, di, di, di, di questa palude di bitume fa capire che non sono morti, ma intanto vengono sconfitti e tutto il loro cibo se ne andò, quindi eh, furono sconfitte e vennero portate via anche tutte le loro cose, in questo caso il, il loro cibo, perché viene definito Achlam, Achlam, e andarono. E presero Lot, proprio, lo rapirono, noi potremmo dire, Vahikhu et Lot, e tutti i suoi beni. Poi, dice, figlio del fratello di Abramo, in questo caso viene detto ancora figlio del fratello di Abramo, e andarono. E andarono. E lui, cioè Lot, abitò. Era poi quello che abitava ovviamente a Sodoma. Potremmo finire qua, perché poi dal versetto 13 dice «Vaiavò a Palit, eh, venne il fuggiasco che raccontò ad Abramo e poi inizia la guerra di liberazione». Ci fermiamo qua. Ci fermiamo qua, eh, in questa prima parte, quindi abbiamo visto che Abramo è dalla parte sbagliata, abbiamo visto già un primo tentativo, da parte di Dio di far capire ai re di Sodoma e Gomorra che il loro stile di vita qui non viene definito, lo si vedrà dopo nel capitolo 18, e soprattutto capitolo 19, capitolo 18, quando viene detto ad Abramo che il stile di vita, lo stile di vita non piaceva, quella di questa Pentapoli. Quindi già qui c'è il primo tentativo di Teshua che loro non accolgono. Ecco. E quindi non è una cosa negativa ancora contro Sodoma, Gomorra, Zeboimad Adma e non è ancora negativa. Ci sono degli avvertimenti, anzi addirittura un avvertimento con vittoria. L'importante è poi fare teshuva, la teshuva però non è avvenuta, questo lo sappiamo dai racconti che vengono dopo. E questo lottare in questo buco, cadere in questo buco, pieno di bitume, salvarsi, anche se qui non lo dice, lo si capirà più avanti perché ritorneranno protagonisti questi due re, però qui non viene detto che vengono salvati, anzi sembra che sprofondino lì e finisce lì il discorso, poi non finirà lì ma lo vedremo più avanti, però in questa pericope sì, fa capire che Abramo è stato orbato per colpa di una guerra ovviamente non cercata da lui, di suo, del, fratello de, del figlio di suo fratello, che poi verrà chiamato fratello, quindi vuol dire che dopo questa esperienza c'è anche, noi potremmo dire, un'adesione anche spirituale al Dio di Abramo, perché viene definito solo fratello e si, sa, e si sa che è il nipote, perché è dal capitolo 12 che si sa che è il suo nipote, quindi e qua viene ribadito, e poi dal capitolo 13 c'è la, la guerra di riconquista e l'episodio di Melchise. Vi saluto e vi ringrazio, vi prego di attivare la campana per iscrivervi, e di attivare la campanella per essere aggiornati nelle nostre, nei nostri video. Vi saluto e vi ringrazio e come dico sempre alla prossima, alla seconda parte, quando finiremo questo prezioso testo di Genesi 14. Ciao!